Ciao! Se sei un genitore o un insegnante interessato ad offrire ai tuoi bambini un metodo efficace e divertente per apprendere ciò che conta, partecipa subito anche tu dando un contributo a questo progetto. Io sono Raffaele Costi, papà di tre bambini e fondatore di imparagiocando.com, il sito che aiuta genitori ed insegnanti a far apprendere le materie scolastiche ai loro bambini attraverso i giochi. Credo fortemente che il gioco sia il modo più naturale ed efficace per educare bambini felici e pronti a dare il meglio di sé nel presente per costruire il proprio futuro. Il mio sogno è quello di realizzare delle serie di video, come quelli che pubblico generalmente su Facebook, che mostrino come svolgere i giochi più efficaci per far apprendere ai bambini tra i 5 e i 10 anni concetti importanti divertendosi un mondo. Nello specifico ora ho in programma 4 ebook contenenti i video tutorial dei migliori giochi, accompagnati da schede con tutti i dettagli necessari per imparare alla grande. 1. Le tabelline. 2. A parlare, scrivere e leggere in inglese. 3. A fare i calcoli aritmetici a mente. 4. Le basi della programmazione informatica. Purtroppo il mio tempo e le mie risorse sono limitate ed è per questo che ho bisogno del tuo aiuto qui su Eppela. Ho calcolato che per la realizzazione di ogni video ebook le spese da sostenere sono pari a 250 euro. Una volta realizzati gli ebook ne riceverai copie in omaggio, qualsiasi sarà stato il tuo contributo alla loro realizzazione, e risparmerai così almeno il 50% rispetto al prezzo a cui saranno poi messi in vendita su Amazon. Tutto ricavato dalle vendite mi aiuterà a sostenere il progetto Imparare Giocando, che sto portando avanti da due anni fornendo quotidianamente spunti e guide su come educare i bambini con i giochi.